Cosa dice l'articolo 4 della Costituzione italiana? L'articolo 4 fa parte dei 12 principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale che entra in vigore il 1 gennaio 1948. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, Un'attività che possa contribuire al benessere collettivo di tutta la società. Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro. Il lavoro rappresenta un diritto un dovere.